Tanti di spunti che, che la professoressa Guercio ha, uh, ha dato nel corso di questa introduzione che mi sono gustato da, da spettatore. Um, io, uh, francamente, per riprendere la. Uh, figura retorica del paese normale che evidentemente non siamo eh, dico che in un paese normale con 18 mesi come termine di adeguamento per una norma che venga detto ufficiale le amministrazioni non si riducono eh, ai 20 giorni precedenti alla scadenza eh, per adeguarsi eh, in un paese normale eh, non sento dire a dirigenti eh, che eh, nessuno ci ha detto nulla della scadenza perché in un paese normale le amministrazioni eh, hanno le gazzette ufficiali che sono uh, il luogo con cui determinati, uh, determinati provvedimenti si comunicano. Uh, in un paese normale uh, non succede quello che è successo a me venerdì di ritirare una memoria di costituzione davanti al TAR eh, in un giudizio di accesso agli atti in cui l'avvocatura dello Stato ci dice che ahimè eh, la istanza di accesso eh, presentata nel mese di marzo per conto di un cliente eh, è pervenuta dopo essere stata trasmessa telematicamente via PEC eh, è pervenuta davvero all'ufficio competente soltanto nel giugno quando ormai eh, era passato il termine per rispondere alla, alla richiesta di accesso eh, e mh, addirittura era già stato presentato il ricorso al TAR quindi abbiamo eh, un eh, altro che gestione del flusso documentale altro che procedimento amministrativo informatico eh, semplicemente lo smistamento di un'istanza di accesso vi assicuro eh, con l'ufficio ben indicato nell'epigrafe della richiesta ehm, ci ha messo tre mesi per arrivare dalla PEC del protocollo all'ufficio competente Bene, eh, e allora eh, probabilmente direi che ehm, se il legislatore può imparare dagli errori del passato, eh, visto che ci eh, riduciamo eh, agli ultimi eh, 30 giorni, comunque per fare l'adeguamento per la prossima volta, per i prossimi provvedimenti di attuazione, eh, basteranno sei mesi, non ce ne vorranno, eh, ce ne vorranno 18 ehm, e eh, probabilmente dovremmo Intervenire in modo più rigoroso, ma questo credo che la riforma Madia già lo faccia, l'articolo 1 introducendo la figura del manager per la, del responsabile pardon, per la transizione digitale, introducendo una figura che sia in condizioni di rispondere davvero se le scadenze non vengono rispettate, perché certo è ovvio che questa scadenza verrà. Eh, eh, come dire eh, non, non, non sarà una tagliola eh, avremo ancora della carta che circola eh, all'interno delle amministrazioni ma è altrettanto vero che finché qualcuno non risponderà davvero dell'inadempimento delle norme queste verranno vissute eh, come un inutile orpello o comunque come qualcosa di non eh, assolutamente prescrittivo eh, finché eh, come dire ehm, il eh, nostro Uh, finché il nostro legislatore continuerà a dire che possono essere legittimamente spesi soldi per la carta e per la corrispondenza tradizionale. Uh, provo ad andare al centro della mia relazione per dire che qual è il motivo per cui uh, il nostro legislatore ce l'ha tanto, lo, lo ha detto prima Mariella Guercio, stiamo parlando di di norme che affondano le loro radici nel testo unico sulla documentazione amministrativa, eh, il DPR 445 del 2000, nel eh, obbligo di protocollo informatico per le pubbliche amministrazioni datato 1 gennaio del 2004. Eh, diciamo che sono eh, delle norme eh, che eh, trovano la loro eh, radice in un eh, problema antico, eh, questo è uno stralcio del rapporto Giannini, Massimo Severo Giannini, immagino eh, che mh, la gran parte di voi lo Sicuramente il più grande dust pubblicista che questo paese abbia mai avuto. Eh, nel rapporto sui principali problemi dell'amministrazione dello Stato, eh, la eh, commissione Giannini eh, individuava questo, ad iniziare dai servizi connettivo, cioè protocollo, archivio, copia, spedizione, comunicazione, fino ai processi decisionali, i tempi tecnici delle amministrazioni pubbliche sono in media tre volte più lunghi di quelli privati e i prodotti sono sempre scadenti. Un'analisi impietosa, nel 1979, già nel 1979, ehm, Massimo Severo Giannini, quindi non Ernesto Benisario, ma un'autorità eh, e la sua commissione, eh, ci dicevano eh, come eh, non vedete le slide? C'è un eh, Giovanni Pierrotta dice che non si vedono le slide. Mi confermate che invece le slide si visualizzano? Perfetto. Eh, grazie per, per il feedback eh, dicevo eh, è impressionante verificare come eh, nonostante eh, questo fosse un problema già dal 1979, stiamo parlando di 36 anni fa, eh, ad oggi molte amministrazioni verrebbe da chiedersi in che realtà vivano, non vedano come la gestione eh, del protocollo e dei propri archivi eh, sia eh, assolutamente eh, inefficiente. Eh, non ho dubbi che se Massimo Severo Giannini, avesse avuto eh, dinanzi l'opportunità di utilizzare gli strumenti informatici e telematici per la gestione del protocollo e dei flussi documentali, ehm, lo avrebbe scritto come raccomandazione e si sarebbe adoperato in tal senso, ma ahimè nel 1979 l'informatica eh, era ancora qualcosa per pochi, per pochi pionieri e quindi questo non poteva essere. Eh, però è eh, sicuramente grave eh, il comportamento di decisori eh, e di amministrazioni che non nonostante questa sia una diagnosi ormai ehm, assolutamente risalente, non si adoperino in tal senso gli obblighi di cui parliamo oggi non abbiamo il tempo per discuterne, eh, si ehm, collocano nell'ambito di un più complesso quadro di amministrazione digitale di agenda digitale, cioè di obblighi eh, che a partire eh, dagli anni 2000, dai primi anni 2000 in poi e poi appunto culminando con il codice dell'amministrazione digitale eh, il legislatore ha inteso imporre alle pubbliche amministrazioni eh, in realtà eh, gli obblighi sono già ehm, cogenti per le pubbliche amministrazioni. Eh, diciamo che ehm, l'obbligo di protocollo informatico, come sappiamo, è già un obbligo che le amministrazioni hanno da oltre 11 anni. Allo stesso modo, eh, le amministrazioni avevano già l'obbligo di redigere un manuale di gestione, ma molto spesso questo è rimasto eh, fermo, è rimasto eh, a prendere polvere eh, nei casi in cui è stato, eh, è stato predisposto eh, nei cassetti all'interno delle amministrazioni. Dunque ehm, cerchiamo di ehm, delineare quelli, eh, quelle che sono le eh, linee eh, del campo da gioco della gestione documentale. Eh, ovviamente eh, lo avete capito, io mi eh, occuperò eh, della parte eh, giuridica eh, ed amministrativa eh, lasciando la professoressa quello che eh, ovviamente eh, è di sua, eh, di sua competenza. Eh, dicevo, mh, il documento eh, informatico ehm, è ehm, la rappresentazione informatica di, di fatti, eh, atti fatti o dati giuridicamente rilevanti, così ci dice eh, l'articolo 1 lettera P eh, del eh, codice dell'amministrazione digitale. Attenzione però, dobbiamo incrociare questa disposizione che è eh, quella generica, eh, con eh, l'articolo 3 eh, del eh, decreto dell'IPCM 13 novembre 2014, cioè le regole tecniche sul documento informatico che sono state pubblicate mh, sulla gazzetta ufficiale del 12 di gennaio eh, di quest'anno e quindi sono entrate in vigore l'11 febbraio 2015, eh, che prevedono le eh, modalità di redazione eh, dell'originale eh, informatico. Eh, quindi eh, quando parliamo di gestione di documenti informatici parliamo sia dei documenti informatici che vengono redatti eh, attraverso l'uso di appositi strumenti software, devo redigere la delibera, devo redigere la determina e ho appunto il mio editor di testo che mi serve a generare il file che, che successivamente verrà sottoscritto, eh, ma sono anche documenti informatici che devono essere gestiti dal mio sistema di gestione documentale eh, che è appunto l'oggetto del webinar e, e della scadenza normativa, eh, i documenti che vengono acquisiti per via telematica, ad esempio perché inviati attraverso post elettronica o post elettronica certificata, eh, oppure che vengono acquisiti su supporto informatico perché all'ufficio protocollo oppure all'ufficio competente dell'amministrazione venga eh, recapitato, venga consegnato un DVD o una USB pen contenente il documento informatico che rappresenta l'istanza o l'atto che deve essere trasmesso all'amministrazione, ma anche eh, l'acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, perché eh, avendo un'unicità di archivio ehm, il sottinteso forse fin troppo sottinteso che dovrebbe essere specificato e lo facciamo noi adesso eh, è che quando un documento eh, viene recapitato in modalità tradizionale cartacea dal soggetto che possa farlo, perché eh, come sappiamo non tutti possono ormai trasmettere alle amministrazioni dei documenti cartacei, gli enti non possono farlo perché l'articolo 47 inibisce le modalità tradizionali per le comunicazioni tra PIA, eh, eh, le imprese non possono più farlo perché l'articolo 5 bis del codice dell'amministrazione digitale, così come è attuato dal DPCM 22 luglio 2011, inibisce alle imprese eh, di eh, eh, inoltrare documentazione eh, cartacea alle pubbliche amministrazioni soltanto i privati cittadini allo stato affinché non ci saranno modifiche eh, in senso di forme, possono legittimamente inoltrare dei pezzi di carta, tanto per intenderci o dei fax, eh, ad amministrazioni. Eh, ebbene, in questo caso, quando l'amministrazione lo riceve, visto che l'archivio è unico ed è digitale, ha necessità, e eh, il fascicolo di procedimento è unico ed è informatico, ha necessità di acquisire eh, il documento eh, e poi ehm, ha necessità eh, di ehm, farla eh, entrare eh, all'interno del eh, quindi gli del sistema di gestione documentale questo presuppone la certificazione di conformità nelle modalità che vengono indicate dal DPCM 13 novembre del 2014 ma eh, sono documenti informatici anche come dice la lettera mh, C del comma 1 eh, dell'articolo 3 la registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente eh, questo eh, significa, questo vuol dire che ehm, se io consento all'utente, soprattutto dopo che sarà diventato mh, effettivo SPID, il sistema pubblico di gestione dell'identità digitale, all'utente di presentare un'istanza compilando un form online, eh, nel caso in cui eh, questo form non eh, generi un PDF che viene inviato via PEC come spesso accade e quindi acquisito al protocollo con delle modalità che eh, sono già più conosciute, ma questo implichi direttamente l'acquisizione dei record ehm, nell'ambito del database di quel determinato procedimento anche questa è un'operazione equiparata all'acquisizione di un documento informatico dal legislatore e allo stesso modo la lettera D eh, parla di quel fenomeno eh, e quindi ci dice che stiamo parlando di operazioni eh, di cui tenere conto nell'ambito della gestione dei flussi documentali anche per la generazione o raggruppamento mh, in via automatica di un insieme di dati o registrazioni provenienti da uno o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica. Stiamo parlando, ve ne sarete sicuramente accorti, della cooperazione applicativa, quindi stiamo dicendo che anche le transazioni effettuate tra più sistemi e regime di cooperazione applicativa devono essere eh, oggetto di regolamentazione, perché rientriamo eh, in attività di gestione documentale. Ehm, il, uno dei punti eh, cardine eh, alla, che devono essere collegati alle scadenze di ottobre 2015 è questo. Si chiama articolo 40 dell'amministrazione digitale. Il comma 1 è una rivoluzione, a mio avviso, copernicana e, contrariamente ad altre scadenze, secondo me, non può essere bypassata dalle amministrazioni. L'articolo 40 Comma 1 dice: le PA formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di quel presente codice. L'articolo 40,1 quindi e io per brevità non mi ci posso dilungare, dice che quando entreranno definitivamente in vigore, quindi agosto 2016, le regole sulla eh, formazione del documento informatico gli atti amministrativi che continueranno ad avere la forma cartacea saranno illegittimi per vizio di forma informatica. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le amministrazioni che ad oggi non sono pronte Già per gestire i propri originali in modalità informatica dovranno nei prossimi mesi e quindi al più tardi entro agosto 2016 già subito adeguare il proprio manuale di gestione eh, del, ehm, del eh, dei documenti informatici perché come vedremo tra un po' il manuale di gestione prevede questo come contenuto. Eh, provo eh, ad andare veloce eh, sul, ehm, sul pregresso. Eh, il, eh, in, le regole tecniche eh, e quindi il termine di ottobre 2015 è molto importante perché? Ehm, perché eh, abbiamo eh, due, ehm, due profili, sono le regole tecniche sul protocollo. Eh, Cos'è il protocollo? Eh, ripassiamolo velocemente. È un servizio obbligatorio degli enti che ha due finalità. Una finalità di tipo gestionale, mh, finalità... Eh, devo dire eh, molto mh, eh, misconosciuta nelle pubbliche amministrazioni perché eh, in realtà eh, per molto tempo gli uffici protocollo degli enti sono stati il un peccatorum eh, delle amministrazioni pubbliche addirittura luogo di castigo per dipendenti eh, non, eh, come dire, che avevano compiuto atti di iubilis, di traccotanza nei confronti del proprio capo ufficio eh, eh, oggi invece non c'è dubbio e sono sicuro che Mariella Guercio concorderà eh, il protocollo è l'ufficio principale di un'amministrazione digitale. Se il protocollo non è correttamente, la gestione dei documenti informatici non è correttamente digitalizzata, a mio avviso facciamo eh, tanta fatica, faremo tanta fatica a poter parlare di un'amministrazione eh, digitale. Ehm, ma ovviamente il registro, il servizio di protocollo eh, ha una finalità di tipo giuridico amministrativo in quanto... Ehm, eh, ha la eh, necessità di tenere il registro di protocollo eh, il registro di protocollo che appunto fa fede fino a querela di falso di quello che entra o di quello che esce da un'area organizzativa omogenea mm, il, ovviamente il fondamento di questa fede pubblica privilegiata mi hanno insegnato che il registro di protocollo è un atto pubblico fidefacente eh, eh, le ragioni della eh, fede pubblica privilegiata sono delle ragioni che trovano la loro, il loro fondamento non solo nel fatto per cui il protocollo è un atto del pubblico ufficiale, ma trovano le proprie ragioni nella circostanza per cui il protocollo sia tenuto secondo le modalità previste dalle regole tecniche. E qui entra, eh, entrano le nuove regole tecniche, eh, le regole tecniche cioè del, ehm, dell'IPCM del 3 dicembre del 2013. Perché? Perché se il protocollo è informatico, ma non vi è adeguamento alle nuove regole tecniche, eh, le regole tecniche del 3 dicembre del 2013, di fatto il protocollo potrà eh, non eh, essere ehm, eh, non avere quell'efficacia giuridica che conosciamo. Mi spiego. Eh, voi sapete che una delle novità principali introdotte dal DPCM 3 dicembre del 2013 non è tanto quella del registro giornaliero di protocollo, eh, rispondo al volo eh, alla domanda di, eh, di Doriana eh, De Angelis, non ho capito la scadenza di agosto del 2016 eh, come lei sa Doriana eh, le regole tecniche del codice dell'amministrazione digitale mh, sono eh, diverse, eh, quindi abbiamo le regole tecniche sulla gestione documentale le regole tecniche sulla conservazione le regole tecniche sulla formazione del documento informatico, eh, per un problema eh, tipico italiano eh, le regole tecniche su la formazione del documento sono state pubblicate ehm, un po' di tempo dopo rispetto alle regole sul eh, protocollo informatico, quindi il termine che originariamente era identico ed è identico per l'adeguamento, 18 mesi mh, ha iniziato a decorrere prima eh, per quelle che, del protocollo informatico che sono state pubblicate a marzo 2014, entrate in vigore ad aprile, quindi eh, l'obbligo di adeguamento scade l'11 di ottobre eh, e invece eh, qualche tempo dopo per quelle sul documento informatico, quindi l'obbligo di formazione del documento informatico, e la cogenza delle regole tecniche sul documento informatico per le amministrazioni, eh, con tutto quello che ne consegue in termini di modalità, di integrità, di modificabilità, di metadatazione, eh, decorrono, eh, la data ultima è agosto del 2016, proprio perché le regole sono state pubblicate eh, a gennaio eh, ed entrate in vigore a febbraio del 2016 e il termine di 18 mesi si conta dall'entrata in vigore eh, ritorno ehm, a ehm, eh, questo riferimento è, era importante eh, ritorno alla funzione certificativa, dicevo ehm, voi sapete che eh, non è una novità l'obbligo di predisposizione del registro giornaliero di protocollo ma quello che eh, è differente è l'obbligo di eh, mandare in conservazione il protocollo gi giornaliero entro la giornata lavorativa successiva. Qual è la finalità? La finalità è ovviamente quella di creare una rottura, eh, eh, di eh, cristallizzare in modo evidente il eh, più velocemente possibile le operazioni che sono compiute, a presidio di cosa? Naturalmente a presidio della funzione certificativa del protocollo, cioè tutto quello che serve ad evitare che il protocollo venga alterato, presidio di funzione certificativa. Ora. Co proprio come era anticamente, l'ho segnato nella slide, la compilazione con l'inchiostro indelebile, ora dire che il 12 di ottobre io non mando in conservazione il protocollo dell'11 di ottobre è come dire che io ho scritto il protocollo con una matita, quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io non ho la prova di resistenza dell'invio in conservazione del giornaliero di protocollo, quel registro di protocollo con riferimento alle operazioni compiute in quella giornata non hanno la fede giuridica privilegiata. Non fanno prova fino a quella di falso e quindi io avrò necessità di provare volta per volta le attestazioni che sono nel protocollo. Um, chiedo uh, allo staff uh, di, di Format a Gianluca di mettere da parte le domande che vedo, uh, che, che vedo sono tante in modo da provare a recuperarle alla fine del mio intervento. Um, dicevo, l'evoluzione le, delle regole tecniche uh, è uh, appunto quella che ci siamo detti uh, dal DPCM 31 ottobre del 2000 che uh, è stato abrogato al DPCM del 3 dicembre del 2013 di cui stiamo parlando. Gli adempimenti principali quali sono? La individuazione dell'area organizzativa omogenea, ma questa è una cosa che abbiamo già fatto, la nomina per ciascun area organizzativa omogenea di un responsabile della gestione documentale. Attenzione, ehm, l'atto con cui viene nominato o comunque con cui viene fatta una ricognizione del responsabile della gestione documentale deve contenere, senza l'articolo 3, lettera B, eh, anche la nomina del vicario per i casi di assenza o impedimento eh, del responsabile. Um, ovviamente un altro uh, adempimento uh, importante Uh, è um, che um, debbano, debba essere adottato il manuale di gestione che tipo di oggetto è il manuale di gestione dal mio punto di vista il manuale di gestione è un atto organizzativo quindi correttamente l'articolo 3 delle regole tecniche uh, ne assegna la proposta al responsabile di gestione non potendo però essere approvato dal responsabile dovendo essere approvato dal soggetto che nell'ambito dell'ordinamento dell'ente ha la competenza all'adozione degli atti organizzativi quindi la giunta nel caso uh, dei uh, comuni eh, il responsabile della gestione documentale ha una serie di compiti, predisporre lo schema del manuale, eh, proporre i tempi le modalità e le misure organizzative e tecniche per la riduzione eh, dei registri eh, dei protocolli di settore di reparto laddove ancora esistenti e la predisposizione del piano per la sicurezza informatica, eh, questo è un oggetto molto importante eh, che vedremo eh, tra, eh, tra un po'. Um, Stefania dice che tipo di figura è il responsabile della gestione documentale? Dunque il responsabile della gestione documentale dovrebbe essere un dirigente eh, secondo quanto previsto eh, dal, eh, dal, testo, dal testo unico questa è come dire, una vexata questio. Eh, ric ricordiamoci che ehm, le amministrazioni hanno Ehm, dato le risposte più diverse c'è cioè chi eh, ha ehm, probabilmente correttamente eh, guardato appunto all'ufficio protocollo eh, come, ehm, eh, come il soggetto che avesse le competenze maggiori ma in alcuni casi si è pensato ai eh, responsabili ehm, del, degli uffici esiti dell'ente o addirittura eh, agli eh, affari generali dell'ente, eh, quindi al vertice amministrativo Mh, tendenzialmente dipende dalla dotazione organica anche dalle competenze ricordiamoci eh, che si tratta di una figura eh, che viene istituita a costo zero per l'amministrazione quindi l'amministrazione non ha la possibilità di individuare dei soggetti, ehm, de dei soggetti eh, esistenti um... Ehm, articolo 40, Gian, Gianluca eh, Sanna ritorna sull'articolo 40,1 CAD, eh, insisto, ehm, l'obbligo eh, è in vigore, ma la data ultima per l'adeguamento agli originali informatici è agosto 2016. L'11 di agosto, eh, se il 12 di agosto un'amministrazione fa una delibera o una determina eh, cartacea, quell'atto eh, è assolutamente annullabile per violazione di, eh, per violazione di legge. Eh, nelle scuole il DS o il DSGA, anche in questo caso ehm, ragioniamoci, le, le scuole sono un oggetto particolare perché come sapete l'unico dirigente eh, a rigore è il dirigente scolastico, eh, di, direi però che mh, non eh, vi è... Non, non, non vi sarebbe nessun problema nell'affidare questo tipo di, eh, questo tipo di mh, incarico al, al DSGA eh, ovviamente perché è, è il soggetto che mi sembra eh, sia quello eh, che ha maggiori competenze di metichezza con gli oggetti del presente, eh, del presente eh, webinar e del pre, della presente scadenza eh, Qual è il contenuto del manuale? Il contenuto del manuale è un contenuto molto complesso che eh, necessita eh, di un'adeguata preparazione per questo eh, I 18 mesi eh, di cui si era, eh, si era discusso perché, mh, oltre alla pianificazione, le modalità e le misure eh, dell'articolo 3,1 lettera, e quindi la riduzione dei protocolli di settore di reparto, è necessario che vi sia il piano di sicurezza dei documenti informatici, mh, le modalità come abbiamo detto di utilizzo di strumenti informatici per la formazione dei documenti informatici, essenzialmente l'articolo 40 CAD. Ehm, la, la tecnica che io consiglio per la redazione del manuale è una tecnica veloce, che consenta l'indicazione delle eh, norme più generali nel testo del manuale eh, con una serie di allegati, eh, per esempio gli allegati sui formati, gli allegati sui metadati ehm, che eh, possano essere modificati con atto unilaterale del responsabile della gestione documentale questo mh, ci consente di evitare di ritornare in giunta ogni volta che noi cambiamo un applicativo e quindi abbiamo la necessità di cambiare ad esempio eh, il formato eh, del software software da, da utilizzare. Um, sì, mh, come dire, sulle competenze non c'è dubbio, c'è qualcuno che dice eh, non, è, eh, non abbiamo delle competenze, mh, è una figura strana, è uno strano ibrido che deve avere delle competenze eh, di tipo archivistico, di tipo giuridico amministrativo e di tipo informatico, eh, le, le deve avere direttamente, le deve avere all'interno del, eh, de del proprio team, perché è, è ovvio che questo è eh, assolutamente un lavoro di team. Guardate, Quando parlo di modalità di utilizzo, oggi i, i tempi non sono tali da poter entrare in verticale su ogni eh, aspetto, quando parliamo delle modalità di utilizzo degli strumenti informatici do dobbiamo dire molte cose, dobbiamo dire quali sono gli applicativi che utilizziamo, quali sono i formati per diverso tipo di atto, con un'attività di uniformazione, non è che l'anagrafe scrive le lettere con un carattere, eh, con un logo eh, e invece l'edilizia li scrive con un altro carattere, con un altro logo un altro formato, le modalità eh, un, dopo una ricognizione delle attività, dei procedimenti eh, e dei formati utilizzati devono essere assolutamente uniformate anche con riferimento a font, ehm, perché poi io manderò in conservazione soltanto un font per assicurare nella, nel tempo la leggibilità dei documenti, ehm, addirittura dovrò utilizzare dei formati in linea con le norme sull'accessibilità che prevedano l'adozione del testo alternativo per il logo, eh, che prevedano l'adozione eh, della funzione di elenchi eh, puntati e numerati e non nella Numerazione manuale eh, che invece va contro l'accessibilità, ad esempio, per i non, ehm, per i non vedenti. Eh, dopodiché, avrò la descrizione di ulteriori formati che vengono eh, utilizzati ehm, e l'insieme minimo dei metadati che devono ass essere associati ai documenti. Ecco, questo è, eh, è un altro tema molto importante. Le regole tecniche di PCM 13 novembre 2014 definiscono l'elenco minimo dei metadati tanto per i documenti informatici tutti, quanto per i documenti amministrativi informatici. È importante educare gli operatori ad una corretta definizione. I metadati, eh, tanto per intenderci, sono stati definiti in modo molto, eh, come dire, Ehm, mo molto lasco ehm, eh, al, ehm, come dire, ehm, tra le proprietà del file di Word per intenderci no? quindi abbiamo il soggetto, l'autore, il destinatario l'oggetto del documento è ovvio che eh, dire che i metadati devono essere definiti in un certo modo significa formare gli operatori anche perché dalla corretta metadatazione passa la prova che quel documento informatico ha le caratteristiche di integrità e immodificazione che la legge prescrive, quindi eh, l'efficacia in giudizio probabilmente non abbiamo ancora dei precedenti giurisprudenziali, ma molto probabilmente passerà anche da una corretta metadatazione degli atti. Eh, poi abbiamo mm. mh, la descrizione del flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o interni, mm. l'indicazione delle regole di eh, smistamento eh, ed assegnazione Ehm, dei documenti ricevuti, ehm, le modalità di formazione, implementazione e gestione dei fascicoli informatici. Su questo eh, mi dilungo per eh, qualche secondo ehm, dicendo a ah, eh, a mio avviso eh, ho visto che mh, in alcuni casi è direttamente l'ufficio protocollo che apre i fascicoli, non sono d'accordo, così come non sono d'accordo che il protocollo discrezionalmente decida quali sono le cose, eh, quali sono le pratiche che si protocollano, ad esempio una non si protocolla perché non è firmata. Eh, ricordiamoci che l'istruttoria non può retrocedere eh, al livello del protocollo. L'istruttore è di competenza dell'unità amministrativa che ha la responsabilità del procedimento, del responsabile del procedimento. Il protocollo deve occuparsi di protocollare eventualmente se il manuale gliene assegna il compito di, eh, fare verifica, eh, relativa, eh, alla, ehm, di fare la verifica relativa alla, di fare la verifica relativa alla, ehm, eh, alla firma ma eh, indicandolo unicamente responsabile come elemento, sarà il responsabile a capire eh, se l'assenza di firma digitale nell'ambito di quel determinato procedimento amministrativo è un elemento importante eh, per l'istruttoria e prenderà le valutazioni eh, che gli eh, competono. Um, dopodiché um, eh, l'elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo rappresenta, a mio avviso, un allegato, eh, così come l'elenco dei documenti soggetti a registrazione eh, particolare eh, di eh, protocollo. Uh, il uh, sistema di classificazione uh, con l'indicazione delle modalità di aggiornamento, uh, le modalità di produzione e registrazione delle registrazioni di protocollo informatico. Ma questa mi, mi sembra una cosa relativamente consueta per il manuale di gestione. Uh, I criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni di accesso interno e esterno alle informazioni documentali. Quindi faccio uh, presente che questo significa. Uh, No che adesso, più che mai, che il sistema di gestione documentare non è solo protocollo, ma è protocollo più fascicoli di procedimento, ehm, l'accesso alle risorse deve seguire le competenze amministrative, quindi questo significa che non tutti potranno vedere tutto, non tutte le registrazioni di protocollo, non tutti i fascicoli, non tutti potranno eh, leggere e scrivere su tutti i fascicoli. Ehm, vi faccio presente che esistono già dei provvedimenti e del garante per la protezione dei dati personali che hanno sanzionato amministrazioni che non garantivano l'accesso selettivo da parte degli utenti interni, naturalmente di tutta evidenza, come questo sia ancora più importante e centrale nel caso di accesso di soggetti esterni, siano essi amministrazioni, siano essi privati. Um, la descrizione uh, funzionale uh, del sistema di protocollo informatico, i criteri uh, e le modalità uh, del um, mm per il rilascio delle dell'editazione di accesso interno, abbiamo detto le modalità di utilizzo del registro di emergenza. Eh, attenzione, ehm, faccio presente come il manuale di gestione, eh, che prima era ritenuto come un documento interno al protocollo, oggi diventa, a mio avviso, quando parliamo del modo con cui formiamo gli originali dei nostri atti, quando parliamo delle regole di smistamento e di gestione dei procedimenti amministrativi, il principale documento organizzativo dell'amministrazione eh, dell digitale e quindi dell'amministrazione. Eh, è per questo motivo che ehm, deve essere un documento non a circolazione riservata il manuale di gestione è un documento nella cui costruzione abbiamo bisogno di coinvolgere tutti gli uffici ma che ovviamente dovrà ritornare a tutti gli uffici sotto forma di informazione e formazione eh, nel senso che eh, è ovvio che il responsabile di gestione da un lato ha potere di direttiva e quindi propone il manuale che verrà adottato dall'organo eh, competente ma deve avere necessariamente anche un potere di controllo eh, e di eh, sanzione, informando l'organo di disciplina se le prescrizioni del piano di sicurezza non eh, del eh, manuale di gestione pardon, non vengono rispettate. Eh, quindi questo significa formazione, ovviamente parliamo di una formazione veloce e verticale. Eh, vi invito a tenere presente questo, eh, quindi il processo di redazione del manuale di gestione non è un processo carbonaro, lo faccio per adempiere in modo burocratico alla scadenza, eh, ma è un processo eh, che deve essere, fatto tenendo assolutamente Consapevoli tutti gli efficienti. Il responsabile poi ha inoltre il compito di predisporre il piano di sicurezza che è molto complesso perché il piano di sicurezza deve contenere l'analisi dei rischi in relazione alla tipologia dei documenti, l'analisi dei rischi in relazione alla tipologia dei dati personali, le misure di sicurezza da adottare di tipo organizzativo, eh, fisico, eh, logico, ehm, la formazione dei dipendenti e il monitoraggio periodico. Quindi stiamo parlando parlando di un'attività eh, assolutamente eh, importante. Ehm, è un'attività complessa, eh, significa rivedere i sistemi informativi eh, esistenti eh, e significa eh, razionalizzare e semplificare, quindi reingegnerizzare i eh, procedimenti. Um, dopodiché questo documento deve essere pubblicato obbligatoriamente la misura della pubblicazione secondo me serve a due cose da un lato uh, è una misura anticopia e incolla um, dall'altro costringe eh, le amministrazioni eh, a eh, vincolarsi, cioè se l'amministrazione dice che il proprio flusso è un determinato e lo fa esponendo il documento nella sezione amministrazione trasparente eh, del del proprio sito. Eh, Carlo, sì, sono uno degli anziani che utilizza il termine reingegnerizzare anche se adesso no, no, non va più di moda, ma a mio avviso rende, rende bene l'idea che c'è dietro. Questo non può essere fatto copia e incollando le procedure perché eh, sarebbe eh, informatica parallela. Questo va fatto affiancando un'attività di semplificazione. Se, eh, è vero mh, che eh, quella PEC che io ho mandato con quell'istanza di accesso è arrivata all'ufficio competente tre mesi dopo eh, non mi stupirebbe se qualcuno mi dicesse che quella PEC invece di entrare in un fascicolo informatico o in un sistema di gestione documentale o in workflow, eh, se quella PEC sia stata probabilmente stampata eh, e abbia seguito tutto un determinato giro anche di rimbalzi no? eh, all'interno dell'amministrazione eh, a, eh, a cui era stata trasmessa um, come dicevamo prima proviamo a eh, chiudere, ci rimangono pochi minuti, dicendo che ehm, una delle novità più importanti è che il registro giornaliero di protocollo deve essere trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di conservazione, garantendone l'immodificabilità del contenuto. Ovviamente quando andiamo a ragionare sull'immodificabilità del contenuto dobbiamo eh, quindi dire eh, che ehm, il registro giornaliero di protocollo o deve essere generato e eh, automaticamente trasmesso direttamente dal sistema di gestione al sistema di conservazione documentale secondo un sistema che garantisca certi requisiti di sicurezza, oppure mh, deve essere estratto con un'operazione più manuale, sottoscritto eh, digitalmente al fine di garantire l'immodificabilità e trasmesso eh, in conservazione. In ognuno dei due casi eh, ribadisco che il legislatore ha voluto eh, che eh, ci fosse una di responsabilità da parte del responsabile di gestione documentale. Eh, Sull'annullamento delle informazioni, quindi sul fatto che non sia possibile se non per determinate informazioni, in modo che ne rimanga sempre traccia, questo ovviamente eh, deve, essere, ehm, de de deve, essere, deve essere ancora garantito, eh, ricordo, unicamente, eh, che, ehm, ricordo unicamente che il. Ehm, l'utente ha diritto di accesso ai file di log del sistema di protocollo informatico e gestione documentale, quindi io ho un modo per verificare eh, che il registro sia correttamente tenuto eh, e questo eh, è ehm, come dire, eh, assicurato eh, dal responsabile di, eh, di gestione. Eh, io eh, come dire eh, vi eh, ringrazio per l'attenzione e eh, comincio, o almeno provo a farlo, visto che non eh, potrò, eh, come precedentemente anticipato, fermarmi per tutta la durata del webinar, che ovviamente recupererò, visto che mi interessa tantissimo l'intervento di eh, Mariella Guercio, recupererò in... Uh, in streaming, grazie al, uh, a Innovatori PA. Provo a rispondere nei pochi minuti, credo tre, uh, che mi rimangono ad alcune domande. Uh, alla luce dell'articolo 3 dice Nazareno Prin Prinzivalli, mh, del PCM 13 novembre 2014. Eh, L'invio mm. a conservazione quotidiana del registro di protocollo deve riguardare, oltre a cosiddetta stampa immodificabile, anche recostrutturati uh, alla tabella del software di protocollo. Mm, in realtà qui non è tanto l'oggetto informatico, dobbiamo guardare ehm, come dire, quali sono eh, le informazioni eh, che devono essere eh, gestite, sicuramente tutte le informazioni relative alle registrazioni eh, della giornata eh, al ehm, registro di protocollo, perché, perché questo poi consente eh, di andare a fare la verifica tra il registro mandato in conservazione e quello invece eh, che è, è il corrente. Le amministrazioni interessate sono anche le amministrazioni giudiziarie. Eh, Giuseppe, ovviamente abbiamo delle regole dell'amministrazione digitale e delle regole del processo telematico. Ahimè, questo è un eh, tema eh, che eh, spero venga riconciliato nei prossimi mesi. Eh, le regole del procedimento amministrativo sono quelle, quindi i tribunali, quando sono pubblica amministrazione, in quanto pubblica amministrazione le rispettano, le regole dei processi sono differenti e sono speciali come anche le recenti eh, i recenti provvedimenti governativi hanno eh, sottolineato eh, chi mi garantisce dice alfonso pisani che la data del registro di protocollo faccia fede intendo dire la firma digitale mi assicura l'autenticità e il non ripudio beh qui sono però due temi diversi alfonso il primo tema eh, è quello della della data e la data così come l'integrità sono assicurate dal responsabile, il responsabile che risponde anche grazie alla corrispondenza con il manuale eh, e al, assicurata anche da una verifica consentibile del file di log che il registro venga correttamente tenuto. La firma invece non garantisce tanto la data, a meno che non vi sia una marca, la firma garantisce eh, l'integrità, l'immodificabilità eh, e ovviamente la eh, paternità di un determinato documento. Eh, si invia PEC per avere la data certa, eh, Carlo Reggiani, eh, stai parlando del... Um... Del registro giornale di protocollo potrebbe essere inviato via PEC oppure potrebbe essere automaticamente inviato la, la, la soluzione che all'interno dell'amministrazione probabilmente, visto che è un, è un invio che fa il responsabile di gestione al responsabile della conservazione, che in alcuni casi, come ci dice il DPCM 3, 2000, 3 dicembre 2013, potrebbe addirittura coesistere nella stessa persona, potrebbe non essere necessaria una PEC. Comunque, se voglio garantirmi e se non ho un sistema informatico che tenga traccia di questo, eh, posso farlo. Provo a rispondere ad un altro paio di domande, poi per le altre magari proveremo a farlo eh, nell'ambito nell della piattaforma perché devo dire che sono davvero tante eh, è necessario mandare in conservazione il registro e tutti gli atti pervenuti il registro sì, gli atti pervenuti no, ma sarebbe raccomandabile ehm quale sarà l'impatto sui siti internet? A mio avviso l'impatto sui siti internet dovrebbe essere una maggiore automazione dei processi di pubblicazione, derivante e eh, eh, reso possibile dalla, dalla gestione documentale, non, ehm, ricordiamoci, eh, non dimentichiamoci pardon, che l'articolo ehm, eh, 23 del decreto 33 ad esempio relativo ai provvedimenti dirigenti prevede che questi debbano essere pubblicati automaticamente dice l'articolo 23 2 del decreto 33 eh, al momento della pubblicazione del documento che contiene l'atto quindi un, una correlazione molto forte tra sistema di gestione e pubblicazione è sicuramente avvertito eh, e ci induce a dire e qui davvero concludo ringraziandovi per la pazienza che non esiste un'amministrazione digitale e quindi un'amministrazione trasparente eh, in modalità digitale se non ha digitalizzato la gestione dei propri documenti al proprio interno. Un'amministrazione che ancora gestisce la carta non potrà pubblicare digitalmente qualcosa di accessibile e qualcosa di eh, pulito. Grazie.